Rosalie! allora gloria a dio Amen. Alleluia. chi desidera seguire la lettura o aprire la propria bibbia in luca 8 lo stesso passo si trova in marco 5 e matteo 8 viene riportato in tre vangeli quindi è un passo importante per essere riportato così tante volte no. Leggiamo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Amen. Spirito Santo che il Signore guidi questa breve meditazione. Amen. Non lo leggeremo tutto per motivi di tempo, quindi leggeremo i primi versi che vanno dal 26 al 31. E navigarono alla contrada dei Gadareni, che è di rincontro alla Galilea. E quando egli fu smontato in terra, gli venne incontro un uomo di quella città il quale già da lungo tempo aveva i demoni e non era vestito di alcun vestimento non dimorava in casa alcuna ma dentro i monumenti cioè viveva nel cimitero e quando ebbe veduto Gesù diede un gran grido e gli si gettò ai piedi e disse con grande voce Gesù figliolo Dio Altissimo che vi è egli fra me, fra te e me? io ti prego non tormentarmi Perciò che egli comandava allo spirito immondo di uscire di quell'uomo, perché già da lungo tempo se ne era impodestato. E benché fosse guardato, legato con catene e con ceppi, rompeva i legami ed era trasportato dal demonio nei deserti. E Gesù lo domandò dicendo «Qual è il tuo nome?» Ed esso disse Legione, perciò che molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. Amen gloria a Dio, gloria a Dio. Eh, eh, ci sono come già detto altre due versioni di questo passo dove ci sono dove vengono dette cose che qui non vengono dette quindi magari qualcuna la prenderemo in prestito gloria a Dio è un passo importante cari fratelli prima di tutto perché tutto ciò che è nella parola di Dio è importante e poi perché viene ripetuto tre volte no? tra l'altro anche il numero della Trinità già che ci siamo parla di un uomo un uomo che era in, completamente indemoniato e quindi quest'uomo aveva una vita un po' particolare e viaggiava eh, nudo nudo sì. perché Satana ti spoglia ti toglie tutto, cari, cari fratelli e viveva nei cimiteri, nel cimitero qui per, per monumenti intende i cimiteri e, è una storia eh, molto triste ma molto bella ha tutte e due le eh, sfaccettature ora noi siamo abituati quando parliamo di indemoniati a vedere sempre appunto la classica figura dell'indemoniato quello che sbava quello che va in giro nudo eh, che eh, ha tutte queste manifestazioni e esistono esistevano prima esistono oggi ed esisteranno sempre finché non sarà instaurato il millennio poi nel millennio Satana e i suoi angeli verranno legati nell'abisso allora non ci saranno più indemoniati finché poi non sia sciolto di nuovo dopo i mille anni. Ma questa è un'altra storia. E questa è una figura dell'indemoniato. Ma poi qui c'è ancora eh, ci sono molte altre situazioni. Eh, e qui veramente possiamo dare spazio libero alla nostra, diciamo, alle nostre idee, però sempre sulla Bibbia. Eh? È che il mondo intero giaceva sotto la potestà di Satana, tutto il mondo, tutto il mondo era sotto la sua potestà, perché a noi, io non dico Adamo e Eva, a noi c'è venuta la brillante idea, cioè abbiamo avuto sto genio, sto colpo di genio, che ci siamo tolti la corona che ci aveva dato Dio. Nell'Eden, gliel'abbiamo data a Satana e, e noi abbiamo incoronato Satana, cioè, questo l'abbiamo fatto noi. cioè Non è che, è che Dio, ne, nella sua infinita misericordia, invece di fulminarci subito, che ha fatto non solo ci ha perdonato, ma ha mandato Gesù Cristo. Dio. È una cosa grande quella che Dio ha fatto. Guardate, che, Dio mio, eh, se io penso che se, più avanti, se noi comprendessimo nella sua profondità questa cosa, moriremo di infarto. E allora tutto il mondo giaceva in questo stato ed egli è venuto, ha legato, ha preso le chiavi delle, delle, eh, diciamo, dello Sheol, ha preso le chiavi, si è ripreso, i suoi, ha fatto un'opera meravigliosa e ha liberato, ha liberato il mondo da questo dominio. A tal punto che nella croce troviamo due situazioni, troviamo il Cristo al centro e due ladroni, uno a destra e uno a sinistra, ok? Quello di destra, ok, è uno dei due che possiamo presupporre che è stato quello di destra, rappresenta quella parabola che dice io misi le pecore, la mia destra, e quell'altro, quello di sinistra non è scritto, lo possiamo presupporre, è, rappresenta i capri. Da quel momento il mondo si divide in due, alleluia. E chi non ha Gesù, chi non ha Gesù, non c'è niente da fare. E viene legato da Satana con queste catene. Eh, anzi, scusate, eh, chi non ha Gesù, vediamo se riesco a spiegarmi. Chi non ha Gesù, non ha il totale controllo di se stesso, ok? E quindi lascia libero arbitrio a tutto, a tutto quello che è male. E non è necessariamente eh, il male, non è da vedere con chissà quali malvagità. C'è anche un male che apparentemente. Non è, non dà molta importanza, ma è male ed è peccato e separa da Dio, a cominciare dai propri istinti, dalle proprie azioni, dai propri pensieri, dal guardare uno dall'alto al basso e dirgli ma sai che c'è, tu non sei come me, e io ho la grana, tu non hai una lira, quindi io valgo più di te, questo è un male che ti butta all'inferno. E allora per quanto uno voglia legare questo male agli occhi degli altri, come questo veniva incatenato, eppure rompeva le catene, per quanto l'uomo vuole legare quello che sembra male davanti agli altri, nascondere la propria ingiustizia, non c'è niente da fare, nulla, nulla può tener legato il peccato. Nulla può rendere, come dire, nascondere il peccato, nulla può uccidere il peccato che si trova nell'uomo e che si trova in questo mondo. L'unico che può veramente eh, eh, eh, darti la piena libertà, conoscerete la verità ed essa vi renderà liberi, l'unico è Cristo, alleluia! E quanti oggi si trovano come questo indemoniato che magari non vanno in giro sbavando? anche se, ripeto, ci sono e anche tanti ma non vanno in giro sbavando hanno la giacca, hanno la cravatta hanno una buona posizione sembrano persone per bene ma sono legate sono legate da questi spiriti ed è scritto in un altro passo non mi ricordo se è in Marco Marco 5 o Matteo 8 che ogni tanto questo spirito lo prendeva e gli faceva fare determinate cose ci sono alcune persone che vengono ogni tanto eh, li lasciano in pace due, tre, quattro giorni cinque giorni poi viene questo spirito e li spinge a commettere determinate azioni di qualunque genere date spazio libero alla vostra immaginazione e per quanto tu possa tenerlo fermo questo spirito incatenarlo per due tre giorni un mese alla fine questo spirito verrà e ti farà fare quello che lui dice perché l'unico che può dare la libertà è Cristo Gesù e una volta che Gesù libera libera ma libera per sempre per sempre libera alleluia io ricordo quando mi convertì a Cristo avevo, de, avevo un vizio che era quello della sigaretta non c'era niente da fare il Signore mi liberò nettamente avevo anche altre cose che mi tenevano legato che non sto qui a raccontare gloria a Dio e il Signore mi ha liberato gloria a Dio ma Quest'opera non la può fare nessun uomo. nessun uomo, noi dobbiamo prendere coscienza, gloria a Dio, che è opera di Dio, è opera dello Spirito Santo e durante il cammino Satana si vuole riprendere quello che ha perso, quindi non è una storia solo per il mondo, è una storia anche per il credente che ha decenni di anzianità, di cristianesimo perché l'avversario ti sta dietro a tutti noi e dice, sai che c'è, io conosco il tuo punto debole, che non è lo stesso punto debole di tuo fratello o di tua sorella è una tua, una tua situazione magari quello che a te ti affligge a me proprio mi è... ma dico, ma come fa questa persona a essere attratta da queste cose, a me proprio per dire, no? e viceversa, ognuno ha il suo punto debole, l'avversario ti viene proprio lì e lì ti va a colpire, alleluia ed è per questo, cari fratelli, che il Signore ci lascia la Sua parola perché la Sua parola è una luce, una lampada al nostro piede. Benedetto il nome del Signore. È scritto, mi pare, in Seconda Corintio, primo secondo capitolo: che non dobbiamo ignorare le macchinazioni dell'avversario. L'avversario si comporta così. Allora il Signore ci dice come si comporta l'avversario in modo tale che noi possiamo essere avveduti e cavare quell'occhio quando c'è occasione di peccato o cavare quell'orecchio o mozzare quella mano perché è scritto. Meglio entrare nel Regno dei Cieli senza un occhio, senza un orecchio, senza una gamba, senza una mano, ma pure entrare che magari conservando tutto il tuo corpo intatto, tu perdi la vita eterna. Benedetto è il santo nome del Signore. Questa è una lezione che tutti noi dobbiamo imparare e ricordare ogni giorno. Nessuno ne è esente, pastori, predicatori, qui non qui, c'è nessuno che se ne salva. Qui tutti noi siamo attaccati, tutti noi siamo bersagliati. Ecco perché, fratelli eh. miei, è importante in questi ultimi giorni veramente vivere il più possibile questo Evangelo, non trascurando anche quello che magari a noi può sembrare piccolo, ma piccolo non è. Passiamo del tempo non solo in preghiera alla presenza del Signore, ma non trascuriamo la comune radunanza, non trascuriamo lo stare insieme, perché stando insieme... Sono, mi insegnava il mio pastore e questo è biblico, ecco perché lo dico. E, cioè, sono come tanti piccoli fuochi che quando si sta insieme si prende forza, il fuoco cresce, gloria a Dio. E questo è biblico, tra cui abbiamo il Salmo 133 che dice come è buono che i fratelli dimorino mm. insieme. Insomma lì c'è forza, perché quando i fratelli stanno insieme si presume si presume, che si parla delle cose del Signore allora. e quindi la fede viene edificata, che allora. si legge la parola, che c'è una testimonianza, una eh, un'esperienza condivisa, eh, lo stesso amore edifica perché lo sta, stando insieme ci si vuole più bene, no? allora. se invece ci si perde di vista per tre mesi, non ti ricordi neanche come si chiama magari no? dopo, dopo tre mesi, dopo sei mesi per dire quella persona e quindi si va un po' a raffreddare il tutto. E quando metti in pratica la parola di Dio anche in quello che apparentemente è piccolo gloria a Dio e lì c'è edificazione, c'è crescita tanto più che vediamo che il giorno del Signore si avvicina alleluia. e noi non vogliamo sottostare a quelle pressioni che vengono dall'avversario che apparentemente eh, ma sai non è, non è niente di che in fondo mica vado in giro nudo sbavando ma eppure sono pressioni che Dio non vuole che noi eh, dobbiamo affrontare perché Dio vuole renderci liberi, Dio vuole darci una pace totale, una pace piena e a volte ci permette determinate cose ad ognuno di noi e ce le permette per vari motivi, a volte anche per colpa nostra dobbiamo dirlo, altre volte non è per colpa nostra ma ad ogni modo il Signore ha sempre il controllo della nostra situazione e quando noi invochiamo il Signore egli risponde e non c'è nessuna potenza, e concludo con questo non c'è nessuna potenza satanica per quanto possa essere grande che possa impedire a chi che sia di gridare al Signore qui c'era il massimo stadio dell'indemoniamento, dell'essere ind dell indemoniato no? peggio di questo che ci poteva essere, nudo, viveva nei cimiteri, veniva incatenato, attaccava la gente peggio di questo, più indemoniato di questo, ma che vuoi? Eppure con tutto ciò gridò al Signore, alleluia, non c'è esercito satanico che può impedirci di gridare al Signore E quando noi gridiamo al Signore, egli stesso ha detto chi viene a me io non lo caccio fuori, alleluia Addirittura se qualcuno non grida al Signore ha detto in Apocalisse: vengo io e ti busso la porta, hai visto mai? pensate quanto amore ha il Signore gloria a Dio è meraviglioso ma che altro doveva fare di più che non solo è morto e risorto per noi ma ci viene pure a chiamare e lì stava chiamando una chiesa neanche a dire sai uno che non l'ha mai conosciuto poverino no gente che dopo averlo conosciuto magari gli ha detto Signore prego accomodati fuori pensate pure li andate a cercare e gli ha detto busso e apritemi pensate quanto Dio vuole salvare e quindi è un invito eccezionale è una parola eccezionale è una speranza infinita è una gioia infinita eh? quindi l'avversario esiste e noi ne prendiamo atto però prendiamo atto che Gesù ha sconfitto questo avversario che lui c'è ma è sconfitto e fintanto staremo con Cristo se Gesù è con noi chi sarà contro di noi e se noi siamo con Gesù automaticamente Gesù ascolta le nostre preghiere e possiamo pregare per i nostri figli e eh, non è un motivo in più per essere apprezzati a Cristo gloria a Dio bene cari fratelli e io con questo concludo era solo una, un piccolo pensiero che mi è venuto così non sapevo neanche come sarebbe andato a sfociare e quindi con questa parola io eh, vi vorrei invitare a venire davanti gloria a Dio alleluia e si manminan colo Gesù